andare quando vuoi comunque okay. si, si vede bene. Okay. Bene, benissimo, allora comincio. Bene, cominciamo allora, buongiorno a tutte e tutti che partecipate a questo momento di approfondimento sulla Comune di Parigi, sul 150 anniversario di questo eroico episodio della storia del movimento operaio. Io mi chiamo Emanuele, sono del collettivo Marxpedia di Milano, e ho il compito di fare una introduzione a questa discussione a cui poi seguirà un intervento eh, di approfondimento da parte di un compagno o una compagna eh, della, eh, della voce delle lotte della FI. Chiedo gentilmente se potete spegnere il microfono perché sento l'eco di qualcuno eh, che parla, grazie mille. E, e questa che vedete è soltanto una presentazione abbastanza semplice anche rudimentale dal punto di vista grafico che aiuta a me, che parlo, a tenere un po' il filo del discorso e magari un pochino anche voi a, a mantenere un po' l'ordine mentale delle cose che si dice a stimolare in qualche modo anche la discussione. L'obiettivo della discussione di oggi infatti è quella di provare a stimolare eh, una discussione, un approfondi approfondimenti, domande e anche parallelismi con la situazione odierna, pensiamo che sia lo scopo fondamentale di momenti di approfondimento eh, come questi. Ce ne sono molti online, molte organizzazioni, eh, ne fanno, d'altro canto non si può fare altrimenti, vista la situazione oggettiva. E quindi il modo è quello di cercare di coniugare eh, sicuramente un aspetto un po' didattico, per quanto possibile, ma eh, di approfondimento, di fare in modo che la teoria sia una guida per, per l'azione. E, questa discussione sulla comune ovviamente non può partire dal 1871, da marxisti noi vediamo i processi storici eh, dal, nel loro continuo divenire e quindi la comune di Parigi ha un passato prima della sua proclamazione eh, e affonda le sue radici nella prima rivoluzione eh, europea che ha visto delle rivendicazioni operaie indipendenti, che è la rivoluzione del 1848. La rivoluzione del 1848, che richiederebbe davvero un momento di approfondimento eh, a parte, un momento di approfondimento dedicato, è una rivoluzione fondamentale per il movimento comunista mondiale, per i marxisti, per il movimento marxista, perché vede sulla scena della lotta per la prima volta entrare in campo il movimento operaio. Naturalmente la composizione limitata e ancora politicamente eterogenea che poteva avere nella metà dell'Ottocento, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista proprio organizzativo, perfino produttivo, però entra nella scena per la prima volta in diversi paesi con delle rivendicazioni autonome. E Si può far, come si può far nascere dal punto di vista militante e oggettivo il movimento comunista, con la rivoluzione del 1848, non, non solo perché all'alba di questa rivoluzione gravita poi la, la pubblicazione del manifesto del Partito Comunista, che è soltanto in quel momento, eh, allo scoppio della rivoluzione, eh, una tendenza minoritaria nel movimento, per quanto sia la, la parte che punta sempre in avanti, come spiegano Marx ed Engels nel manifesto, però è soltanto una porzione minoritaria. L'aspetto centrale e decisivo è che le teorie che vengono per la prima volta rese popolari dal manifesto, eh, trovano un riscontro oggettivo nei processi rivoluzionari che fanno tremare le corone di tutta Europa. E La rivoluzione del 1848 ha una punta di lancia, anche se i principali dirigenti sia Marx che Engels seguiranno, andranno a Parigi e poi seguiranno Engels soprattutto, in realtà le vicende della Germania, di quanto accadrà la coda della rivoluzione tedesca, che sarà... Per, eh, mh, per lo più nell'anno successivo, nel 1849, è innegabile che quanto avviene in Francia e in particolare a Parigi sia il preludio di uno scontro di classe eh, che poi con la Comune, eh, poco più di vent'anni più tardi, poco più di vent'anni dopo, avrebbe raggiunto una forma cristallina. Lo scontro eh, di classe che avviene nella rivoluzione del 1848 ha parole d'ordine finali di natura ancora democratico-borghese perché il capitalismo generando il proletariato generando il movimento operaio genera anche, come dire, delle rivendicazioni che però sono portate avanti da una classe che di per sé, quella dei lavoratori eh, non si concilia completamente con questo tipo di rivendicazioni e la Francia di tutti i paesi che si sollevano, è uno dei paesi che raggiunge la maggior maturità e condensa tra l'altro al proprio interno gran parte dei quadri che sarebbero diventati egemoni anche nella comune e sono due tendenze che sono ai due estremi tra di loro e che emergono già nel 1848 e poi si solidificano dopo nel dibattito successivo al 1848 quello che riguarda gli esuli prevalentemente e che si coagula dentro la fondazione della prima internazionale nel, nel decennio successivo. E sono le tendenze che ruotano attorno alla visione di Proudhon, che è una vecchia conoscenza eh, della, di Marx, di Karl Marx e di Friedrich Engels, perché Karl Marx affina, costruisce, eh, costruisce gran parte eh, del proprio arsenale teorico-politico nella polemica, eh, contro le visioni di Proudhon, e, tanto che, lo, lo ricordo, come dire, a, a beneficio dei compagni, i, le fondamenta del materialismo dialettico che sono condensate nell'ideologia tedesca vengono private della pubblicazione proprio per far spazio a miseria della filosofia, risposta alla filosofia della miseria eh, di, di Proudhon. E al capo, all'estremo opposto, lo sviluppo eh, di posizioni eh, eh, molto più estreme, quelle di August Blanchi, eh, molto più cospirative. Che cosa portano, qual è il portato di queste due posizioni? Perché cominciamo? Perché le ritroveremo dopo, in qualche modo, nella nostra discussione. Queste due posizioni diventano egemoni e in qualche modo riflettono i primi vagiti del movimento operaio, riflettono i primi passaggi, le posizioni di Proudhon sono delle posizioni primitive, se vogliamo riflettono la composizione del movimento operaio ancora parzialmente artigianale e sicuramente non ha le caratteristiche del movimento operaio del Novecento, così come lo conosciamo. È un socialismo, quello di Proudhon, cooperativo, altruistico, anche sentimentale per certi aspetti. Mentre invece Blanchi riflette quel settore impaziente che vede lo sviluppo del movimento operaio Vede come lo sviluppo della società non riesca più a stare dentro le maglie strette dei decreti regali, delle corone, nonostante la rivoluzione francese, tra l'altro, ci sia stata eh, ben prima del 1848. Vede come lo sviluppo dell'industria non sia più eh, sovrapponibile, eh, ma decide, risolve l'intervento tra i lavoratori come un intervento quasi di tipo militare. Come dicevo prima, Emanuele, non ci si sente più? E il marxismo, cioè Karl Marx, Friedrich Engels, è stato... Non mi sentite? Però io mi vedo connesso. Ora sì, Però... sono saltati Ora alcuni sì. secondi. Ah, ok. E' perso a intervento di tipo militare. Ok, va bene, ricomincio. Eh, allora veramente pochissimi secondi. Karl Marx sta nel mezzo di tutto questo. Uh, sta nel mezzo di tutto questo uh, con una posizione che appunto per lo punto, diciamo dialettica, con, è proprio dal 1848 che si comprende la necessità di costruire l'avanguardia, cioè di costruire il movimento comunista come avanguardia dei lavoratori, eh, siamo proprio alla genesi, eh, è, è proprio sull'esperienza viva di questa rivoluzione che nel, nel 1800, negli anni successivi, già nel 1851 tra l'altro quando viene fondato il secondo impero Marx, eh, pubblica questo indirizzo alla Lega eh, dei comunisti tedeschi nella quale per la prima volta si introduce l'impossibilità di trovare un accordo, un'alleanza con le formazioni borghesi, perché il tradimento delle borghesie nella rivoluzione del 1848 e il massacro di Parigi nel giugno del 1848 diventeranno un'esperienza decisiva per questa maturazione teorica. Tutte le successive elaborazioni del movimento comunista rispetto a quale posizione prendere nei confronti dei partiti borghesi, il fatto che, non sia, che, che sia necessaria l'indipendenza dei partiti comunisti e quindi del, de, delle organizzazioni operaie, dalle formazioni della borghesia, questo non implica separarsi dalla società ma implica proprio una emancipazione sia nelle parole d'ordine che nelle forme organizzative che nelle scelte tattiche Discende proprio dall'esperienza bruciante e sanguinosa della rivoluzione del 1848. E la democrazia borghese, che in qualche maniera è spinta da queste rivoluzioni, è già fragile. Il capitalismo spinge, è ancora nella sua fase ascendente, ma dal punto di vista politico già quasi non lo è più, perché con la comparsa del movimento operaio in Europa come voce indipendente si mette in moto un processo di polarizzazione, di radicalizzazione, è il terzo incomodo che diventa sempre più grande tra eh, borghesia e corone eh, e, e, e monarchie. E questa instabilità politica, questa fragilità, si riflette in Francia eh, con eh, la fondazione del secondo impero, quello che potremmo definire un colpo di stato vero e proprio eh, ad opera di Luigi Napoleone che si proclama imperatore e diviene Napoleone III. Eh, questo excursus introduttivo è necessario per comprendere come Parigi sia diventata la città della comune. Perché il secondo impero, eh, come dicevo, è, è quello che è un vero e proprio esercizio di buonapartismo, eh, nell'incapacità di trovare una democrazia borghese eh, in grado di gestire eh, la nascita del movimento operaio dal punto di vista politico, e quindi le pressioni del movimento operaio dal punto di vista politico, che chiede e comincia a chiedere la riduzione del lavoro di lavoro, l'abolizione del lavoro notturno per le categorie più fragili, salari degni, condizioni di lavoro degne, condizioni abitative al di fuori dei laboratori, si chiamano prevalentemente laboratori, non ancora fabbriche degne, l'incapacità di poter gestire tutto questo eh, la, la, emerge, emerge da questa contraddizione e dalla fragilità, l'incapacità dell della borghesia di poter gestire tutto questo, il processo, uno dei primi processi di bonapartismo vero e proprio, cioè di cristallizzazione del dominio di classe, di, eleva, di elevamento di una figura al di sopra di questo scontro che deve garantire gli interessi della borghesia, eh, cercando a volte anche di rendersene indipendenti il Secondo Impero ha questa caratteristica. Infatti lo scopo del Secondo Impero è, sarà fondamentalmente il suo scopo sociale, eh, il suo fine durerà poco, come vedremo, vent'anni esatti, ma il suo scopo sociale è sarà fondamentalmente quello di sviluppare il capitalismo francese come mai era accaduto. il capitalismo francese, che diventa anche imperialismo francese, come vedremo è appunto eh, un, un prodotto del secondo impero. Con, la, con lo sviluppo del capitalismo francese Parigi diventa una metropoli, tra l'altro, ingigantisce enormemente, si riempie di, di fabbriche, si imbottisce di fabbriche, riempendosi di fabbriche, imbottendosi di fabbriche, diventa anche una... Eh, diventa ovviamente anche eh, una, un serbatoio di, di fermentazione del movimento operaio. Dobbiamo immaginare che il massacro di giugno del 1848 fa una semi-tabula rasa del movimento operaio europeo. Chi si salva da Parigi scappa, diventa esule, va in Inghilterra fondamentalmente, tra l'altro anche Marx ed Engels dopo diversi giri si recano in Inghilterra, eh, ma... Uh, il lavoro degli esuli dall'estero è simile a quello che il partito bolscevico avrebbe fatto poi dall'Europa nei confronti della Russia zarista, c'è cioè un lavoro di continua coltivazione, inseminazione se vogliamo, delle idee politiche e chiaramente la maggioranza, come dicevo, era prevalentemente composta da prudoniani e blanchisti anche nel, nel dibattito all'interno dell'internazionale e quindi la, il riemergere di da attivismo politico nella Francia del secondo impero eh, ovviamente non può che riecheggiare in maniera anche confusa, se vogliamo, le stesse idee che si erano sviluppate nel 48 e nelle sue punte di lancia anche quelle di questi due, due teorici che citavo prima. Ehm, L'impero, pertanto, ha, eh, ha questo scopo: la Francia diventa un'unità che sviluppata pienamente dal punto di vista capitalistico è molto di più di quanto la rivoluzione francese avrebbe potuto dare che la rivoluzione francese, come spiega Trotsky, ha un significato storico inimitabile, eh, perché costituisce l'atto di nascita eh, vero e proprio del capitalismo, così come lo conosciamo, sebbene non fu una rivoluzione che, fece eh, che, che diede alla, alla borghesia mondiale il suo punto di diritto per conquistare il mondo, però eh, alla rivoluzione francese non si seguì, come dire, si seguì uno sviluppo, ma è soltanto dalla seconda metà dell'Ottocento, con lo sviluppo delle forze produttive, e quindi con in qualche modo lo sviluppo eh, delle macchine, eh, e eh, quindi dell'industria, più o meno così come la conosciamo, che il capitalismo diventa un fattore mondiale, un sistema quale tutti gli altri sistemi economico-sociali e qualsiasi angolo del mondo si deve, si deve piegare e si deve adattare. E questo riguarda eh, profondamente anche come dicevo, riguarda soprattutto la Francia, che è uno dei paesi eh, più lancia, insieme naturalmente alla Prussia e alla Germania, che, che è l'altro impero, per così dire. In qualche modo si coagula. E, eh, Marx nella guerra civile in Francia, che è il report, come dire, il, il resoconto che fa la prima internazionale delle vicende della comune, eh, cita un passaggio eh, specifico sull'imperialismo, eh, spiega come anticipa Lenin, per certi aspetti non mi stupirei se Lenin leggendo eh, e ristudiando la guerra civile in Francia non abbia attinto la propria definizione di imperialismo da questo passaggio perché lo cita precisamente questo cioè che l'imperialismo in cui il capitalismo si sviluppa è concentrato sul mercato interno francese a un certo punto gli appetiti eh, della borghesia francese dovevano trovare uno sfogo dovevano trovare uno sviluppo al di fuori dei confini della Francia. La sponda sinistra del Reno in Germania, eh, con le sue ricchezze naturali e i suoi miniere, diventa ovviamente questo obiettivo. E In una, un impero, quello prussiano, che aveva ricostruito dopo la rivoluzione del 1848 la propria borghesia, investendo estremamente nella spesa militare, Bismarck riunificò la Germania a colpi di cannone come disse Marx, è un processo reazionario con uno sviluppo progressista. Dice, noi non daremo, Marx spiegò più volte anche nella sua corrispondenza con Engels, il proprio rapporto con Bismarck, non, non gli si può dare naturalmente un grammo di appoggio, eh, proprio perché lui rappresenta la reazione, ma al tempo stesso questa riunificazione forzata di tutti i land tedeschi sotto un governo centrale, un esercito centrale, che costituisce la Germania come un'unità un unitaria, questo processo che Bismarck sta portando avanti con metodi reazionari, ha ovviamente, spiegando Marx e Engels se discutevano nel loro carteggio, un, un riflesso progressista eh, evidente, e cioè l'unificazione della classe operaia. in un unico paese con leggi uniche. e quindi, Inevitabilmente queste sono le basi Il secondo impero. L'Europa è spassata da un conflitto brevissimo di quelle che sono le due potenze principali in ascesa sul continente, che sono l'imperialismo francese e quello prussiano. E la fragilità del bonapartismo francese si vede precisamente in questo. Eh, la, la guerra franco-prussiana è una guerra offensiva eh, il dibattito all'interno dell'internazionale è appunto nel cercare di comprendere chi offende e chi si difende, ma il punto centrale è naturalmente di cercare delle posizioni che fossero indipendenti per il movimento operaio. C'è un aspetto della guerra franco-prussiana che spesso viene tra virgolette non sottolineato anche negli articoli che sono stati pubblicati, che ho potuto vedere in rete, sulla Le Comune di Parigi. E la guerra franco-prussiana costrinse la militarizzazione delle principali città francesi, la classe operaia francese venne reclutata in forze. Ed infatti a Parigi la Guardia Nazionale diventa prevalentemente una Guardia Nazionale operaia per scopi difensivi per la città. E questo è un elemento determinante, giocò un ruolo determinante nella presa di coscienza e nella radicalizzazione del proletariato francese, alla, quando il Secondo Impero crollò, dopo la sconfitta della battaglia di Sedan. E, e questo è un aspetto decisivo, perché sarebbe possibile sviluppare un parallelismo militare, se vogliamo, con la costrizione militare dei proletari e dei contadini durante la Prima Guerra Mondiale eh, nella Russia zarista, perché favorì, come non avrebbe mai potuto favorire nel 1905, eh, la, eh, la militarizzazione della classe operaia e anche l'accesso la, alla preparazione militare. E questo divenne determinante poi per, per la presa del potere da parte del partito bolscevico in Russia perché la costituzione del Comitato Militare Rivoluzionario fu enormemente favorita dallo sviluppo di Soviet eh, nell'esercito che avevano già una forte impronta operaia. E questo in qualche modo in piccolo, in sedicesimi, si sviluppa a Parigi perché come dicevo la Guardia Nazionale ha una forte impronta eh, operaia e il crollo del secondo... Bravata. Manuale, non ti sentiamo più. Porta un'ennesima proclamazione ogni tanto della Repubblica. Voce, fare. Eh? Il periodo che è il primo. Porca. Ok, ora mi sentite? Sì. Ora si È sì. saltato con Secondo Impero. Dicevo, col crollo del Secondo Impero, ehm, con il crollo del Secondo Impero, nella, um, il 4 settembre viene proclamata nuovamente la Repubblica. E um, viene proclamata nuovamente la Repubblica. Eh, della terza repubblica e questa terza repubblica è una repubblica di contraddizioni ancora di più di, di, delle mobilitazioni del 1848 perché poggia sull'armamento del proletariato per esempio a parigi poggia interamente sulla composizione operaria della guardia nazionale ma il suo governo è un governo borghese c'è cioè una situazione di tensione fin dal principio perché eh, il periodo che va dal 4 settembre 1870 al 18 marzo 1871 è un braccio di ferro tra il governo e la guardia nazionale e il movimento operaio parigino. Tra l'altro eh, l'aspetto che va tenuto in considerazione e qui si vede anche l'immaturità politica se vogliamo eh, della direzione del movimento operaio francese che si era dovuta formare con quello che c'era e nella situazione di radicalizzazione che c'era eh, di fatto al governo viene permesso di formarsi e a Uh, Adolf Thiers viene permesso di diventare primo ministro eh, in virtù della guerra franco-prussiana, cioè con la sconfitta di Sedan si dà la possibilità a Thiers di diventare primo ministro a patto di mettere al centro la difesa nazionale. Quindi, vediamo in qualche modo il fatto che. Questo enorme movimento operaio che è organizzato anche militarmente al momento, ancora nel settembre 1870, nonostante gli echi della rivoluzione del 48, ovviamente in uno scenario di guerra, con il rischio di un'invasione prussiana della Francia, ha al, al centro della propria rivendicazione la difesa nazionale. Il governo di Thiers è un governo di ladri, Marx lo descrive eh, profondamente, cioè il portato esatto del secondo impero. È quello che è sopravvissuto e che poi ha governato l'eccidio del giugno del 1848, ETS è esattamente questo, un volta Gabbana, che passa eh, dalla parte dei, del partito dell'ordine, gestisce la repressione del giugno 1848 e qui crea una cricca, lui, Favre e altri elementi, al governo e, e il governo di Tierce è un governo, è un governo eh, terrorizzato. Dal loro, dalla loro stessa creatura, cioè dal prodotto di, di questa guerra, dal fatto di. Emanuele si è saltato di nuovo. È in armi che non risponde ai comandi, addirittura un comitato centrale è autonoma anche della, della difesa. Mi sentite? Eh, ogni tanto... Eh, eh, vai via ogni tanto. tanto. Vai e vieni. Vado e vengo. Eh. Io vedo il segnale della mia connessione forte. Speriamo che di non cadere, che sia solo così. Continuo finché mi sentite, che è la cosa più importante. Non so quanto sono però, perché non vedo la chat, non so quanto tempo sto parlando. Eh, vedo di... Più meno 25 una... minuti. Ok, credo. mi avvio, mi avvio, allora mi procedo. E, eh, scusate, la cosa non un po' lunga. Ehm, L'obiettivo del governo di A è innanzitutto, disarmare gli operai. È la, è la prima cosa, è l'aspetto più importante, è l'aspetto cruciale, centrale. E questo aspetto eh, si, ad, subisce un'accelerazione dopo il 31 ottobre 1870, perché la Guardia cerca di entrare all'hotel De Ville per avere un confronto diretto del governo, in realtà fondamentalmente per arrestarli. Eh, e cambiare il eh, governo ma vengono finti a dimostrazione che la radicalizzazione non era ancora arrivata a maturazione del eh, 1871 questo stallo diventa decisivo e chi muove i propri diplomatici per andare a trattare con la Prussia con Bismarck perché i soldati catturati vengano liberati perché adesso Parigi è diventato un problema questa scaramuccia, eh, prose queste scaramucce proseguono fino a marzo, proseguono fino a marzo, fino al 18 marzo, con la scusa, il pretesto dei cannoni, di con la scusa, con il pretesto dei cannoni eh, della guardia, eh, che secondo Ties appartengono al governo, si cerca un assalto nella notte del 18 marzo con il generale Vichy eh, che cerca di sequestrarli e vengono respinti e questo innesca un fattore di radicalizzazione nella Parigi operaia come non è mai stato il governo deve scappare da Parigi il governo che cerca contemporaneamente eh, di trattare con Bismarck deve scappare da Parigi qui apre un inciso importante Bismarck non ha alcuna intenzione di eh, entrare a Parigi si rende conto che il processo di radicalizzazione è tale da, eh, che il processo di radicalizzazione è tale da innescare una radicalizzazione europea e quindi un'escalation del processo rivoluzionario un altro 1848 se la Prussia entrasse in Francia e entrasse a Parigi e pertanto deve essere tie a occuparsi del problema della Parigi operaia in cambio Bismarck è disposto a lasciare l'autonomia quindi in qualche modo a gestire una Francia indipendente da questa sconfitta purché gli tolga il problema di una Parigi operaia e comunista e questo scontro, dicevo, per i cannoni diventa decisivo perché da qui viene proclamata la, la comune. Eh, è importante comprendere che l'errore principale dal punto di vista militare dei comunardi qui avrebbero dovuto inseguire T.S. e tutta la sua cricca a Versailles, che dista da Parigi solo 25 km. Se li avessero catturati o eh, uccisi, comunque se li avessero sconfitti militarmente... Eh, di fatto il processo avrebbe probabilmente preso un'altra piega. Bismarck sarebbe stato costretto a intervenire e ci sarebbero state sollevazioni rivoluzionarie in tutta la Francia. Ma questo non avviene perché discuteremo praticamente per tutto il pomeriggio di alcuni aspetti dell'immaturità politica di questa direzione. Quello che non faranno militarmente con il governo di Thier fin da subito, quando avevano ancora la maggioranza, non riusciranno a farlo nemmeno con la Banca Centrale di Francia. Thier fa un appello alla Guardia Nazionale, ma su 3.000 militari ne rispondono solo 300 e tenta, tenterà tra l'altro eh, nel mese successivo perché da qui cominciano i 72 giorni della Comune di aggirare il problema dell'inferiorità militare a Parigi convocando le, assemblee della, della, la, la, le elezioni dell'Assemblea Nazionale prenderanno una batosta, eleggeranno pochissimo i, i, i sostenitori del Partito dell'Ordine ehm, a dimostrazione che al governo di Tier non rimarrà che l'offensiva militare tutti i tentativi di costruire dei punti di sostegno, perfino tra i rurali, tra i contadini, saltano. Non c'è un aperto sostegno della comune nelle campagne francesi. Questo elemento di isolamento sarà decisivo. Tuttavia, è chiaro che i contadini, se il governo di Thier ricorda il secondo impero, con i suoi prelievi forzosi e le tasse. E quindi, di conseguenza, non ha, nessuno appoggia direttamente il governo stesso. Diventano passivi. questo elemento di non conquista da parte, parte di nessuno, l'elemento contadino, sarà un altro aspetto decisivo della sconfitta di Parigi, della Comune di Parigi. Ma in ogni caso l'aspetto centrale è viva la Comune, cioè l'oggetto della nostra discussione, un enorme esperimento politico, una, un soviet in forma militare, attraverso il Comitato Centrale della Guardia Nazionale, egemonizzato, come abbiamo detto, prevalentemente da sostenitori di Proudhon, sostenitori di August Blanchi, che però, eh, coerentemente con eh, le migliori elaborazioni di Karl Marx e Friedrich Engels nel Manifesto del Partito Comunista, attua e comincia ad attuare un programma che è co coerentemente operaio. Questo è l'aspetto centrale della Comune di Parigi. che Le circostanze materiali dimostrano che nel momento della lotta, con i fucili in mano, con la conquista dei laboratori, con la conquista del potere in una città grande come Parigi, che poteva essere considerata un piccolo Stato, non c'è spazio per le mezze misure, perché non si può fare una rivoluzione a metà. E così anche figure come i moderati, moderati seguaci di Proudhon, come dice Engels, fa notare Engels nella sua introduzione alla guerra Civile in Francia, diventano al contrario eh, i dirigenti della repressione dei pochi esponenti del governo di Thier rimasti a Parigi, e invece i cospiratori ultracentralisti eh, iper, come dire, della, della lotta clandestina eh, di Auguste Blanchi diventano i più grandi federalisti perché cercano di concedere le maggiori libertà possibili alle città fuori dalla Francia. L'idea della Comune era quella eh, di fare eh, di Parigi un modello per le altre città, di modo che Parigi fosse il centro di un'assemblea un nazionale operaia di delegati e che le principali città mandassero dei delegati eletti esattamente nello con lo stesso metodo con cui eh, venivano eletti a Parigi in maniera revocabile con uno stipendio che non superava i 6.000 franchi, cioè quello medio di un operaio francese, eh, a rotazione delle leggibili, la Comune di Parigi fu internazionalista nel cuore, mise un tedesco a capo della, eh, della propria, del proprio esercito e dei polacchi a capo di molte commissioni, eh, ma naturalmente, come dicevo, molta della sua eterogeneità politica fece sì che, nonostante istintivamente per approssimazioni si avvicinassero, eh, come dire, replicassero delle posizioni che teoricamente erano state eh, cristallizzate da Marx e Engels nel manifesto sulla base dell'esperienza della rivoluzione del 48, ma che non avevano avuto altri precedenti, nonostante questo, ovviamente, come dicevo, commisero degli errori. Sì, eh, come dire, liberarono Parigi dalla chiesa, dagli edifici pubblici, proclamavano la religione un fatto privato. Al tempo stesso, tuttavia, eh, il dibattito con il governo, il braccio di ferro, la gestione degli ostaggi, eh, Blanchi è ancora incarcerato e condannato a morte, il tentativo di scambiarlo con l'arcivescovo di Parigi, il fatto che eh, il governo tentò più volte provocazioni, utilizzò la stampa, e la stampa nemica reazionaria che a Parigi non venne mai soppressa. Il fatto che venne demolita la ghigliottina, eh, dimostra che una parte delle lezioni delle rivoluzioni precedenti, per esempio quelle della rivoluzione francese, non vennero prese fino in fondo. Eh, non, vennero, non venne collegata alla necessità materiale di, di comportarsi esattamente come i giacobini si comportavano nei confronti della corona, mantenendo però le rivendicazioni più avanzate delle rivoluzioni operai successive, cioè quelle ovviamente comuniste. E qui c'è il cuore, se vogliamo, di questo esperimento, una differenza, con una differenza centrale naturalmente rispetto alla, eh, alla rivoluzione d'ottobre, che è il fatto che in altre città non nacquero Soviet, ma eh, una lezione inestimabile per i, per i dirigenti bolscevichi, fu ovviamente quella di vedere un, un popolo in armi che scioglie i residui dell'esercito, si configura come milizia, operaia per proteggere la città, questo aspetto centrale perché dimostra come sia possibile eh, organizzare la classe lavoratrice in armi. Dalle elezioni del 30 aprile 1871 al 29 maggio, la battaglia di Belleville sulle colline al di fuori di Parigi è Cronaca, i prussiani si fanno da parte, i prussiani che occupavano una porzione di Parigi, tra l'altro, che rimasero di fatto in attesa di ordine per tutti i 72 giorni della comune, si fanno da parte, Mentre l'esercito francese, parzialmente ricostituito dalle scarcerazioni di Bismarck, perché vediamo che le borghesie combattono tra di loro, ma di fronte al nemico comune del proletariato si rialleano senza alcun tipo di timore, entrano a Parigi. La resistenza è fortissima, ma nell'arco fondamentalmente di due settimane, dalla metà di aprile fino all'inizio di maggio e poi la seconda metà di maggio, Parigi viene lentamente accerchiata e poi conquistata. Tra l'altro è curioso come i combattimenti cominciano 15 giorni prima delle elezioni dell'Assemblea nazionale. E questo è un altro aspetto, se vogliamo, no? di, eh, di, Avevamo dei combattimenti in corso, i compagni già morivano, e però contemporaneamente, contemporaneamente vi è la gestione eh, di un'Assemblea nazionale. Le elezioni dell'Assemblea nazionale. Come dicevo, nelle altre città quelle poche rivolte che ci sono vengono soppresse, questo non è, diciamo, centrale nella mia relazione, però è sufficiente dire che gli ordini che ricevette Thiers furono quelli di soffocare nel sangue Parigi, nel vero senso della parola. L'accordo con Bismarck era che la Francia avrebbe mantenuto l'indipendenza se questo esperimento della Comune di Parigi, questa minaccia, questo colossale spavento sarebbe stato cancellato per sempre dalle possibilità della storia e fondamentalmente il movimento operaio organizzato parigino venne azzerato, una settimana di sangue in cui la città, venne, letteralmente i quartieri vengono in... mitragliati, In intercostamento di giovani mai requie si contano più di 30.000 morti, ma probabilmente sono molti di più. Il fiore della vanguardia operaia di Parigi veramente venne annientato, Pochissimi riuscirono a scappare eh, dalla città eh, e a rifugiarsi a Londra, a cercare asilo eh, tra i compagni già esuli della prima internazionale. Questa repressione doveva servire di esempio, di assoluto esempio eh, per... il movimento operaio di tutta Europa ed invece divenne un modello ovviamente come sempre succede come sempre succede con la frusta della controrivoluzione il movimento operaio francese no ovviamente pagò carissimo prezzo per, per, per oltre 60 anni fino al 1936 quando c'è fu un'occupazione delle fabbriche sotto il governo di Leon Blum fondamentalmente non si ebbero più mobilitazioni Um, ma l'insegnamento che, che poi trassero i dirigenti del partito bolscevico e costituì un dibattito centrale ehm, per il movimento comunista fu che la Comune di Parigi ovviamente dimostra un aspetto decisivo, cioè che si può fare. La rivoluzione si può fare, si può prendere il potere, si può costruire una società completamente diversa dal capitalismo gestita da chi lavora, cioè da chi sviluppa le forze produttive. Eh, gli insegnamenti sullo Stato, che poi Lenin avrebbe ripreso nel 1917, sul fatto che lo Stato borghese così com'è, con i suoi funzionari, le sue procedure, i suoi capi, eh, i suoi salari, non possa essere adottato dal movimento comunista, va completamente ricostruito, se ne devono usare le strutture, ma va completamente ricostruito. La Comune dimostrava la sua superiorità sul Parlamento, il fatto di avere un organismo legislativo, esecutivo, non, non, che non si perdesse nel chiacchiere delle, delle, delle trattative tra partiti borghesi, come vediamo nella nostra democrazia parlamentare, dimostrava un um, principio di democrazia superiore. Ed infine un principio che i comunardi dovettero come dire, comprendere a caro prezzo, cioè che la rivoluzione è una guerra, è una forma di guerra civile su base di classe. Ed è un aspetto centrale da comprendere perché la non comprensione di questo aspetto anche in un teatro di guerra anche in uno scenario di guerra perché ovviamente il comune è come la comune come la rivoluzione d'ottobre eh, come la rivoluzione d'ottobre durante la prima guerra mondiale o come rivoluzioni mancate come per esempio quella della resistenza partigiana in Italia durante la seconda guerra mondiale sono tutti depositi politici depositati politici di eh, scenari di guerra perché è negli scenari scena di guerra che la radicalizzazione del, tra le classi raggiunge il Proprio spasimo. E, e come dicevo, il movimento operaio parigino eh, improvvisò e contemporaneamente però si avvicinò per approssimazioni successive proprio a quella cristallizzazione teorica che Marx ed Engels elaborarono all'alba delle rivoluzioni del 48. Questo è determinante no? perché costituì, come dicevo, un bacino teorico enorme. E noi celebriamo e chiudo la nostra discussione sulla Comune di Parigi. E il termine più sbagliato che secondo me dovremmo usare è celebrare. Noi dovremmo imparare. I marxisti non studiano la storia, i marxisti studiano il passato. C'è una grande differenza. Noi non abbiamo un approccio accademico a questo. Noi vogliamo imparare quale lezione c'è. Noi quegli errori lì non li vogliamo fare mai più. Un domani potremmo essere costretti, io sto parlando da Milano, a difendere Milano e già sapremo che una città non può sconfiggere un esercito, che sarebbe insufficiente questo. Solo i popoli possono sconfiggere gli eserciti, solo il movimento operaio, come dire, nella sua interezza può farlo con la solidarietà e il sostegno di tutti gli operai, di tutti i paesi. Se, quindi no, noi non celebriamo ormai 150 anni. Sì, lo facciamo in senso lato, ovviamente, perché lo ricordiamo, ma lo ricordiamo prevalentemente in questo momento al settore degli attivisti del movimento operaio italiano. Più che celebrare, secondo me, a noi tocca... Eh, tocca imparare. È giusto che a, eh, che a celebrare fosse Marx. Marx ed Engels, i dirigenti della prima internazionale, loro sì, loro, loro dovevano celebrare questa sconfitta che fu ricca di insegnamenti ma fu anche sanguinosa, l'Internazionale non uscì viva dalla, dalla fine della comune di Parigi. Gran parte della sua attività a quel punto si dedicò a cercare di salvare e ricollocare chi riuscì a fuggire da Parigi e dopo un po' si frantumò, perché inevitabilmente le divergenze politiche eh, che nacquero dopo la Comune furono letali. Una cosa è certa, Proudhon e Blanchi, come tendenze nel movimento operaio, vengono annientate dall'esperienza della Comune di Parigi. Con una violenza che nessun'altra tendenza sconfitta eh, a, in altri processi rivoluzionari, ha mai assaggiato quindi chiudo questa mia presentazione se proprio proprio dobbiamo parlare di celebrazione eh, lasciando le ultime parole che Marx dedica alla comune di, di Parigi eh, che sono le uniche cose che secondo me possiamo dire dal punto di vista celebrativo cioè Parigi operaia con la sua comune sarà celebrata in eterno come l'araldo glorioso di una nuova società i suoi martiri hanno per urna il grande cuore della classe operaia i suoi sterminatori, la storia li ha già inchiodati a quella gogna eterna dalla quale non riusciranno a riscattarli tutte le preghiere dei loro preti. E io con questo ho ottergo